L'idea è nata in maniera abbastanza casuale. Devo dire che come ex nuotatore eh, agonistico o nazionale giovanile di nuoto eh, ho proseguito sempre poi a nuotare anche dopo, soprattutto in estate. E mi trovavo ogni estate eh, in un bellissimo mare a nuotare da solo. E mentre nuotavo dicevo, ma sarebbe carino trovare un'app, qualche cosa che mi permette di mettere la mia posizione e dire, boh, io dall'8 di agosto al 18 di agosto sono in questa spiaggia qua e tutte le mattine voglio nuotare. Nuoto normalmente sui due chilometri, se c'è qualcuno che vuole nuotare con me, io sono qua. E ne ho parlato con i miei soci della Rai Torino, anche loro tutti ex nuotatori, adesso dirigenti di, di, uh, di nuoto, di, uh, dirigenti di una società sportiva gloriosa come la Rai e, um, e da lì è nata poi una serie di connessioni mentali, uh, idee, e, mh, sogni eh, molti anche a, a allora un po' utopistici e abbiamo detto benissimo mh, fondiamo To fondiamo una società che possa permettere che sia un libero pensatoio per creare una, una community del nuoto, per creare un ecosistema dedicato ai nuotatori e dedicati a tutti quelli che vogliono eh, avvicinarsi al mondo del nuoto l'essenza di To Swim è quella di permettere a tutti quanti di adottare eh, come stile di vita il nuoto. E può sembrare una, un obiettivo, una, una filosofia un po' troppo alta, ma in fin dei conti entra nei bisogni di tutte le persone. Eh, il nuoto è uno sport che è concepito come uno sport individuale dall'esterno. Il nuoto non è uno sport individuale, è uno sport che sì viene effettuato al mare, nei laghi o soprattutto nelle piscine e normalmente viene fatto a volte da soli e quando sei in vasca e vai avanti e indietro sei da solo. Ma no, non è questo perché anche la, la presenza fisica di qualcuno a fianco di te ti permette di vivere meglio questa esperienza. Il nuoto poi è uno sport difficile da approcciare. Normalmente lo si inizia da piccolini perché sei obbligato a imparare a nuotare. E quindi sono obbligato dai genitori. È un po' come una piramide, abbiamo una base molto molto molto ampia, man mano questa base si ristringe sempre di più, perché poi i bambini cominciano ad amare altri sport che sono sicuramente un po' più divertenti, come il calcio, il basket o la, o la pallavolo, e per le bambine c'è la danza, eccetera pochi sono quelli che rimangono anche se quei pochi poi sono un numero molto importante nel mondo perché parliamo di 10 milioni di persone che fanno attività agonistica nel mondo del nuoto. Quindi eh, il nostro obiettivo è quello di permettere a tutte le persone di avvicinarsi al nuoto con meno titubanza, meno paura, anche perché è uno sport che si fa nudi e quindi va a toccare una serie di problemi psicologici, di paure intrinseche a noi stessi, vergogna del proprio corpo, vergogna di confrontarsi con le altre persone. E tu deve essere un mezzo che permetta a tutti quanti di poter invece rompere questi paradigmi, rompere queste paure e avvicinarsi in maniera serena a uno degli sport più salutari e anche più belli del mondo. Allora, noi negli ultimi anni abbiamo visto che la tecnologia Soprattutto i social che arrivano con la tecnologia hanno diviso le persone, le hanno rinchiuse in se stessi, e, um, li hanno portati a non comunicare più. Basta vederlo quando si va al ristorante, ci sono tavolate intere di giovani, ognuno col suo cellulare, e non parlano più tra di loro, si messaggiano. Ma come la tecnologia è riuscita? a far implodere il sistema di comunicazione ma anche il sistema di stare insieme così lo può fare esplodere e può di nuovo permettere alle persone di incontrarsi avvicinarsi e questo soprattutto nello sport può avvenire grazie alla tecnologia perché può permettere alle persone che hanno le stesse domande ad esempio le stesse paure oppure la stessa passione di avvicinarsi di conoscersi e di intraprendere, iniziare un percorso insieme. Nel nuoto come può avvenire? Io vado a nuotare da solo e se muoto da solo e sono un appassionato di nuoto, sto una mezz'oretta, tre quarti d'ora in piscina, ma devo dire, vi assicuro da ex nuotatore, che dopo 5-10 minuti voglio di uscire, perché non ho questa motivazione, a volte la motivazione non è così forte. Avessi qualcuno a fianco con cui condivido l'allenamento, o la semplice nuotata, riuscirei a chiudere i tre quarti d'ora, l'ora di nuoto, felice e contento di me stesso. Oppure sono una mamma che deve pensare che deve portare i bambini a nuotare e incomincia a farsi un, ha già una serie di problemi. Il bambino in piscina si ammalerà, prenderà la raffreddore, l'acqua sarà pulita, e, i, e gli istruttori saranno bravi, e qui e là, eh, avendo informazioni condividendo quelle che sono le esperienze di altri genitori hanno la possibilità di riuscire ad abbattere quelle che sono le, le, le barriere, quelle che sono le problematiche e portare serenamente il bambino a nuotare. Il bambino avrà anche meno problemi perché sentirà la mamma tranquilla e lui affronterà questo nuovo percorso di vita che all'inizio non è facile anche se cerchiamo di renderlo sempre più ludico e gli permetterà di eh, iniziare questo percorso con molta serenità. Quando noi abbiamo fondato AutoSwim abbiamo incominciato a mettere a terra quelle che erano le idee, quelle che erano le strategie, non nasconderò molto confusi. Abbiamo avuto però la, la possibilità, la fortuna di effettuare un percorso di accelerazione pre con i Fonder Institute di Palo Alto e che ci ha instillato quelle che erano. Che sono le, il modo di pensare, il modo di affrontare una startup, la vita di una startup, con tutte le difficoltà che la start-up comporta. E questo ci ha permesso anche di capire, di guardarci a fianco, prendere dalle esperienze di, eh, di altre società e naturalmente abbiamo analizzato quello che era successo anche in altre e altri sport. Ad esempio nel running un'applicazione un come Strava, ce ne sono tante altre simili, ha permesso in pochi anni di creare una community di, di, di corridori e ha permesso di far crescere questo, questa community. Siamo passati da 200 milioni di runner nel mondo a 600 milioni di runner nel mondo e ci siamo ispirati alle nuove app e alle nuove startup che stanno nascendo nel mondo del padel o nel mondo del tennis, che ci hanno permesso di ehm, migliorare la nostra offerta e riflettere su quelli che erano i servizi che noi potevamo offrire ai nostri eh, utenti e ai nostri appassionati di nuoto. La scelta dei partner con cui intraprendere il nostro percorso è stato una, una, un percorso abbastanza travagliato. Perché alla fine poi hai le idee, metti a terra una, una timeline, metti a termine una strategia, poi ci deve essere qualcuno che lavora con te e che sia esperto nella creazione di eh, soluzioni digitali, soluzioni tecnologiche. E devo dire che eh, la scelta del partner è anche una scelta che poi ti porterai avanti per tutta la vita della, della, della, della startup, per carità possono esistere poi, eh, esistono sempre poi dei cambiamenti eh, nel, per, nel percorso, però la prima fase di crescita che riguarda non solo i primi mesi ma diversi anni è molto importante, è molto importante perché si crea una, una condivisione di eh, obiettivi, di strategie e eh, siamo arrivati a sinestesia. Siamo arrivati a sinestesia eh, sapendo che eh, andavamo a scegliere un cavallo di razza. Quindi abbiamo subito puntato a una società che ha un'esperienza eh, decennale più che decennale nel, in questo mondo e questo ci ha permesso, sono pochi mesi che stiamo lavorando con Sinestesia, ci ha permesso anche di riflettere tanto e migliorare anche quello che è la nostra offerta, migliorare il, ad esempio la user experience, eh, porci dei problemi che fino ad ora non c'erano posti. Da Sinestesia mi aspetto un rapporto diretto, franco, a volte anche un po' crudele, eh, una, la capacità di dirci guardate che in questo momento qua se a Approcciate in questo modo sbagliate. Sbagliate perché abbiamo questi esempi qua che ci hanno raccontato e che ci portano delle esperienze e che, che vi permettono di non fare gli stessi errori. Un rapporto diretto eh, nel, eh, nello studiare quelle che sono le soluzioni migliori e le tecnologie migliori da inserire all'interno di, di TOSWIM. Ora TOSWIM è un, come dire, un neonato sta crescendo giorno dopo giorno, stiamo eh, cominciando a studiare eh, quelle che sono le funzionalità, eh, ad esempio quali sono le leve di engagement, di gamification che vogliamo inserire all'interno della, della, della società. E noi siamo un pochettino, come dire, ehm, sono cose che noi non conosciamo, quindi ci, aspe ci aspettiamo e siamo sicuri che lo terremo da sinestesia un, un consiglio giorno dopo giorno su quelle che sono le scelte migliori da, uh, da effettuare su, per Two